Ciao, come vedete alle mie spalle, oggi vorrei parlarvi di un televisore. Eh, di regola non faccio recensioni su telefonia, eh, computer o tv perché non è il mio campo, non me ne intendo moltissimo, ma visto e considerato che volevo comprare questo modello, ho cercato una recensione su YouTube e non ne ho trovata, ho guardato un po' su internet e non ne parlava nessuno su nessun forum, ho deciso di, di farla io, eh, così almeno se qualcuno è interessato a comprarlo eh, posso essere d'aiuto allora ho comprato questo modello che non è il modello di quest'anno è il modello dell'anno scorso eh, difatti se vedete è il modello Q6 il modello Q6 è il modello del 2017 quest'anno nel 2018 è uscito il modello Q7 perché ho preso questo modello? ho preso questo modello per il budget eh, chiaramente il mio budget era sotto i 1000 euro e questo televisore è partito dal 1450, è sceso a 1250 e da settimana scorsa è sceso sotto i 1000 euro. È l'unico televisore QLED e OLED che scende sotto i 1000 euro. In più, per fortuna, se guardate su ebay ancora per una settimana 10 giorni, ci sono dei codici sconto del 10%, io sono riuscito a portarlo a casa per 876 euro. Il modello è il QE55Q6F per chi si è interessato. Anche se il modello è dell'anno scorso, è già equipaggiato con tutti i più moderni standard della Samsung, come il Precision Black, che serve per rendere i neri sempre più neri e i bianchi molto più luminosi. È già HDR 1000, chiaramente come tutti i televisori QLED e OLED sono HDR 1000, e soprattutto equipaggiato con la One Connect, che sarebbe una station che si può mettere sotto il televisore di solito o di fianco, eh, questa scatola è eh, dove ci sono le, tutte le prese che praticamente prima erano messe dietro il televisore Co Così chi come me che appende il televisore al muro ogni volta che deve mettere dentro un, una, una presa USB o una presa HDMI Non deve smontare il televisore, è tutto a portata di mano In più eh, c'è il One Remote Control Cos'è il One Remote Control? Praticamente è il telecomando Cioè tramite il telecomando si può accedere ai vari servizi eh, a entrare nelle opzioni o anche semplicemente fare le cose basilari come cambiare canale alzare il volume o alzare il volume ora faremo un unboxing anche se vedete io un unboxing se devo essere sincero l'ho già fatto non ho saputo resistere ieri quando è arrivato eh, poi lo montiamo daremo un'occhiata prima nel retro e poi soprattutto davanti eh, non vedo l'ora di vederlo davanti perché il televisore è borderless, praticamente non ha cornici. Eh, quando lo accenderemo lo schermo sarà completamente tutto il televisore. Niente, procediamo con l'unboxing. Questo è quello che troverete nella scatola, il libretto di istruzioni e la garanzia ovviamente. Poi una guida al montaggio rapido del televisore, delle staffe e dei vari cavi. Poi c'è il nuovo tipo di telecomando come vedete questo è piccolissimo che va a sostituire il vecchio telecomando che comunque funziona benissimo se ne avete in giro uno potete anche utilizzare questo anche perché per questo bisogna prenderci un po la mano per me è un po un casino al momento poi ci sono le due scocche che servono sul retro questo serve per nascondere l'unica presa hdmi e l'unica presa usb che c'è sul retro questa scocca, invece, serve per nascondere il cavo di alimentazione e il cavo che va collegato al One Connect, che è questo, che è la nuova innovazione della Samsung. E ora vi farò vedere come si monta e a cosa serve. Il retro si presenta così, è molto gradevole alla vista, con questo tema a righe orizzontali, tutte diverse tra loro e a rilievo. Chiaramente qua ci sono i quattro buchi per la staffa e appenderlo alle pareti, eh, la, la vera particolarità comunque sono queste due feritoie. Nella prima feritoia troviamo il cavo per la presa One Connect che ve ne avevo parlato già anticipatamente, praticamente sarebbe questa. E in questa station troviamo eh, quattro prese HDMI, la presa dell'antenna, eh, quella del satellite e l'uscita ottica chiaramente per l'audio e due prese USB, eh, tutte e due sono a 5A eh, 3.0 poi c'è anche il cavo della corrente chiaramente per collegare il televisore alla corrente e dopo si fanno passare i fili in questa feritoia, legge della feritoia e si monta questa scocca, così chi non dovesse appendere il televisore a parete come me eh, avrebbe comunque sul retro un'estetica molto più gradevole e poi abbiamo una seconda feritoia che sarebbe qua di fianco e praticamente qui troviamo eh, la presa per una common interface per chi ha tipo eh, mediaset premium eh, poi troviamo una ulteriore porta usb sempre 3.0 e una presa hdmi in più c'è la presa lan che serve per collegarsi a internet, ma chiaramente anche, è anche wifi il, il televisore. E in più c'è anche la presa X-Link che a noi non serve, eh, serve se, se il televisore ha un problema per il centro assistenza, attaccano una macchina e riescono a capire dove sia il problema. Chiaramente, che qui abbiamo la sua scocca che è questa. Niente, ora lo accendiamo. Eh, magari lo provo io uno o due giorni e niente, poi darò, eh, la, faremo una breve recensione anche sul, sui filmati, sui video, eh, sui colori eh, e soprattutto eh, sul, sulle applicazioni che ci sono all'interno del televisore ora siamo connessi al mio Mac Mini il, da televisore acceso come vedete il televisore è borderless non presenta bordi eh, presenta soltanto un bordo chiaramente in basso come tutti i Samsung è alto un centimetro, è eh, in acciaio satinato eh, dove presenta il proprio logo e, niente, eh, si può accedere con eh, il telecomando che è questo, lo smart controller eh, si possono usare i tasti, vedete pre praticamente premendo i tasti eh, si può accedere alla barra che si chiama Smart Tab eh, da qui si accede a tutte le applicazioni in un modo velocissimo o anche nelle impostazioni nella barra delle impostazioni questa per esempio è la barra delle sorgenti vedete questo è il mio Mac Mini che lui mi ha trovato in automatico ma anche se collegate un Blu-ray per dire, ve lo trova subito senza problemi eh, qui ci sono le impostazioni qua ci sono delle impostazioni che ho inserito io che sono quelle eh, diciamo più veloce più veloci quelli che mi aggradano, ma se premiamo, entriamo nelle impostazioni classiche. Si è cambiato il tema, ma le applicazioni eh, le opzioni sono sempre quelle. Se avete un, già un televisore Samsung per, non sarà molto difficile per voi eh, navigare dentro. Ci sono chiaramente delle impostazioni. Eh, aggiuntive delle postazioni nuove tipo il PP che sarebbe la suddivisione dello schermo vedete se io lo faccio partire eh, in angolo in alto si vede il televisore e io qua però posso mantenere eh, il, eh, il mio computer posso mantenere il computer e lavorare col computer e niente adesso vi faccio vedere come funziona lo smart controller praticamente premendo eh, questo tasto qua dove c'è il microfono io posso parlare e cambiare qualsiasi impostazione o entrare nelle applicazioni, entrare su internet, faccio un esempio YouTube ecco vedete sono entrato su YouTube ma posso anche andare sul cerca per esempio vedete lì c'è la ricerca e io posso fare 4K ecco perfetto e da qui posso sempre parlare e scegliere il, il video oppure posso fare scorrere eh, per dire così e premere il bottone niente ora facciamo partire il video e vediamo eh, come si comporta come vedete i neri sono scurissimi sono molto diversi dai televisori a led niente ora facciamo partire il filmato così lo vediamo per una decina di secondi e vi faccio vedere la nitidezza eh, dei colori come vedete i, i colori non sfumano come nei televisori a led eh. Niente, eh, basta, vi saluto, eh, spero di essere d'aiuto, se qualcuno ha, qualche, ha qualcosa da chiedere eh, mi faccia sapere e lo posso aiutare. Ecco, mi ricordavo solo l'ultima cosa, che questo televisore eh, ahimè non ha il cavo component che io usavo perché mi piace collegare eh, le console vecchie e non so, magari a qualcuno può interessare. Vi saluto, ciao!